Benvenute e benvenuti in questo, in questo evento di presentazione dove andremo proprio a presentare la eh, seconda edizione della guida in italiano l'evoluzione del colore di Firian Joachim. Che seconda edizione perché la prima edizione è andata sold out e, e quindi abbiamo poi deciso di creare una seconda edizione però molto speciale e vedrete appunto in questa, in questa presentazione ok quindi grazie di essere qui a tutte e a tutti e iniziamo Innanzitutto eh, la guida, quindi tutto quello che riguarda il sistema 4x4 per ciò che riguarda la parte del colore, è sotto diciamo, il cappello della nostra accademia, che è Accademia Nuova Bellezza. Accademia Nuova Bellezza è esclusivista per il mercato italiano per quanto riguarda il The Universal 4x4 Color System 16 Seasons o più comunemente o amichevolmente chiamato in Italia 4x4 o 4x4 16 stagioni. Okay? Quindi noi siamo di unici a poter insegnare agli operatori o a coloro che vogliono imparare l'utilizzo del 4x4 perché siamo certificati e abilitati tutti quelli che stanno proponendo i corsi e, e non sono certificati e non sono abilitati, oppure stanno addirittura facendo eh, test cromatici, analisi del colore attraverso il 4x4, magari mettendo anche il logo 4x4 sui siti e non hanno la certificazione, non sono abilitati. Sono dei fake. Okay? Quindi fate attenzione: stasera abbiamo diverse persone che purtroppo sono cadute in questa trappola, ma d'altronde sono cose che succedono. Che noi siamo gli unici in Italia che possiamo parlare. Che okay? possiamo argomentare, possiamo formare, possiamo insegnare e possiamo utilizzare il 4x4 in modo ufficiale, certificati e abilitati. Okay? Ovviamente eh, Firial è la nostra partner, quindi siamo partner. Siamo lì, eh, abbiamo poi il nostro sistema, Clopatra System, che noi anche adesso vedremo che cos'è. Perché è giusto fare anche le presentazioni, perché qui stasera ci sono tante persone che magari si sì, ci conoscono, oppure leggono qualche post, oppure hanno frequentato qualche evento, ma ci sono anche persone che eh, partecipanti che non ci conoscono. Allora facciamo una breve presentazione. Quindi, Giada Baldini dottoressa Giada Baldini, Nicola Bandoni, appunto siamo fondatori di Accademia Nuova Bellezza, eh, che è la prima scuola di armoestetica in Italia. Attenzione, non è una scuola di eh, armocromia o analisi del colore o consulenza di No, è una prima scuola di armoestetica in Italia. Okay? Abbiamo creato una categoria per un, cioè, un determinato fine che adesso scoprirete perché dove si acquisiscono nozioni strategico-operative, teorico-pratiche per gestire in modo armonico i nuovi ingredienti della bellezza nel terzo millennio e indirizzarli in maniera ciclica, okay, quindi in modo continuo, a differenza di altre scuole focalizzate su soluzioni frammentate e principalmente fashion, sui clienti che cercano e vogliono soluzioni beauty, wellness e personal care. Cioè noi insegniamo agli operatori o agli appassionati che vogliono costruire la propria professione in modo prospero e virtuoso a utilizzare le skill, le competenze, l'esperienza, le consulenze immagine, ma non in ambito fashion, ma in ambito beauty, wellness e personal care. Ok? Dove c'è una domanda legata all'estetica, alla cura della persona e non al fashion, quanto sono figo, quanto sono figa, o quanto eh, sono bella e basta. No, andiamo a insegnare proprio a risolvere dei problemi attraverso delle soluzioni di armo estetica. arma estetica. Dentro l'arma estetica c'è la parte del colore c'è la parte delle morfologie quindi cioè ci sono gli aspetti colorimetrici, ci sono gli aspetti morfologici ci sono gli aspetti stilistici ci sono gli aspetti della personalità, ci sono gli aspetti degli obiettivi eccetera eccetera eccetera per quanto riguarda la parte del colore noi abbiamo deciso, come vedrete di utilizzare il 4x4 Già con la sua esperienza eh, che lei lavora anche in ambito medico in modo ufficiale okay? eh, eh, avendo provato diversi sistemi poi è stato deciso di utilizzare questo perché a nostro parere è quello più completo, ma soprattutto è quello più dinamico okay, e vivo okay, rispetto agli altri. Scopriremo il perché. Okay? Quindi siamo appunto eh, esclusivisti, quindi abbiamo, siamo gli unici in Italia, tra le altre cose abbiamo portato FIRI, Qui vedete la terza edizione di Atomic All, che è stata fatta una parte offline e un'altra parte c'erano partecipanti offline e partecipanti online eh, in Italia proprio quest'anno, nel 2022 la terza edizione è stata portata in Italia noi siamo stati i primi a portare Filial in Italia in tanti ci hanno provato in tanti hanno cercato, in tanti hanno parlato hanno detto noi abbiamo fatto okay? quindi per la prima volta chi c'era infatti ha avuto veramente è stato un evento mo molto bello anche proprio dal punto di vista dei contenuti e, e siamo come Accademia Abbiamo scelto di utilizzare e insegnare The Universal 4x4 Color System 16 Seasons in quanto lo reputiamo il sistema di analisi del colore più completo e dinamico che esiste per ciò che riguarda lo studio del colore applicato alla persona. Sul termine dinamico dobbiamo un attimino porre l'attenzione perché è importantissimo. Il colore è qualcosa di dinamico, come se Giada può entrare e fare un intervento che è molto importante. Che vuol dire dinamico? Allora, eh, certamente diciamo quello che eh, io stessa avevo imparato comunque sia ormai 12 anni fa era che eh, una persona apparteneva a una famosa categoria cromatica, poteva fare il test cromatico una volta in tutta la sua vita e quello era, per cui se nascevi eh, venivi decretato un'estate o una primavera comunque sia poi eh, ti portavi dietro per tutta la vita quelli che erano appunto i suoi colori in realtà poi con il tempo eh, diciamo prima di conoscere Ferial un aspetto che era stato immediatamente notato quantomeno dalla sottoscritta su di me è che eh, questo non era possibile nel senso che la mia palette eh, assegnata che doveva essere una e per sempre in realtà variava variava a seconda della bronzatura, eh, variava a seconda del colore dei capelli variava a seconda di come mi sentivo e eh, quindi questo mi portava a comprendere che probabilmente una volta e per sempre non poteva essere eh, qualcosa di corretto Ora qualcuno di voi dirà beh ma la, con la bronzatura non si fa il test cromatico anche questo è stato più volte spiegato da Ferial nei precedenti eh, eventi ma ripeto cosa che avevo notato anch'io il test cromatico o comunque la bronzatura interviene sulla parte non del sottosono ma del sovrattono dovendo misurare il sottosono bronzatura varia a seconda di quello che è il tuo fototipo di appartenenza di conseguenza tutti abbronzi in funzione di com'è la tua pelle di nascita e quindi naturalmente e di conseguenza tu che comunque d'estate ti vesti, ti schiariscano i capelli, gli occhi magari diventano più luminosi, sto facendo un esempio su di me tanto per farvi capire, la pelle diventa più dorata, non mi posso certo portare gli stessi colori leggermente meno saturi che invece indosso in, eh, durante la stagione invernale. Di conseguenza qualcosa deve variare, ma deve variare anche in funzione di quello che è ciò che io voglio dire agli altri in questo momento della mia vita. Ecco che quindi il colore può diventare quell'elemento dinamico che può in qualche modo supportare i passaggi, i cambiamenti che avvengono all'interno della vita di ciascun individuo, non soltanto da un punto di vista meramente di riflessione della luce ma anche e soprattutto in funzione di ciò che lui vuole dire di se stesso e quindi ci siamo approcciati al The 4x4 Color System 16 Seasons perché era quello che allargava lo spettro delle possibilità poi via via vedremo perché Grazie Giada quindi siamo esclusivisti per la formazione al The Universal 4x4 Color System 16 Seasons by Ferial per il mercato italiano. Quindi siamo gli unici, quindi siamo gli esclusivisti, e tutti quelli che dicono di fare corsi di formazione o erogano formazione o utilizzano il marchio 4x4 per, eh, per utilizzarlo, per applicarlo sui clienti non sono autorizzati, okay? soprattutto per quanto, la per quanto riguarda la formazione, okay? perché siamo gli unici in Italia, perché ci siamo, abbiamo acquisito, abbiamo fatto il libro, abbiamo tradotto, abbiamo i corsi in italiano, abbiamo messo addirittura il doppiaggio in italiano, abbiamo portato FIA in Italia, quindi siamo gli unici, siamo gli unici da cui poter studiare, perché siamo stati a contatto con Fira per tre anni, tra l'altro è nata una collaborazione e quindi eh, tutto, tutti coloro che continuano a Erogare corsi di formazione dicendo che fanno il 4x4 in modo velato attenzione perché incorrete, si incorre in eh, quelli che noi chiamiamo corsi fake. Ok, mi raccomando, insomma, è come l'Apple originale e poi l'Apple, quello finto che compri eh, da cinesi. Ok, che è eh, uguale all'Apple, però non c'è il marchio, infatti, quando poi lo utilizzate eh, funziona da schifo. Ok. Siamo quindi solo in Italia certificati official partner e non solo, anche trainer, perché siamo trainer, però come partner diciamo, racchiude anche la parte di training, a poter erogare i corsi ed insegnare a consulenti ed operatori il sistema di analisi del colore chiamato da molti 4x4, 4x4, 16 stagioni, in quanto abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare a stretto contatto con l'ideatrice Filiari Occhini, autrice appunto della guida rivoluzione del colore che noi abbiamo preso con circa un anno di lavoro, e eh, rielaborato, quindi tradotta in italiano con un lavoro di arrangiamento molto importante, poi dopo capirete perché. Ok? Quindi, chiaro ragazze e ragazzi, eh, chi avete davanti, una volta per tutte, per cortesia, cioè siamo qui non perché siamo, no, ci divertiamo, sì, ci divertiamo, ok? ma siamo qui con cognizione di causa, cioè non è che facciamo le cose così, che ci viene in mente un giorno e poi l'altro giorno cambiamo idea, no, siamo qui e, e abbiamo fatto una scelta, ok? Quindi, poi abbiamo, ok, eh, siamo gli ideatori del Cleopatra System, ok? E questa è una novità assoluta, l'abbiamo presentata quest'anno al campus, qui vedete appunto le, le nostre studenti che l'hanno utilizzato subito e l'hanno applicato subito dopo un anno e mezzo, quasi due che l'aspettavano, ok? Tra l'altro anche sulle modelle l'hanno applicato. Eh, che cos'è il Cleopatra System? È il primo sistema di arma estetica che permette di studiare gli aspetti colorimetrici, morfologici, stilistici e personali di ogni individuo in maniera globale e armonica al fine di estrapolare in maniera ricorrente, quindi ciclica, delle soluzioni estetiche estremamente efficaci, veloci e divertenti, che vanno a contrapporsi alle soluzioni offerte da decenni dagli operatori beauty, wellness e personal care del terzo millennio. Cioè noi attraverso le skill della consulenza di rielaborate infatti siamo una prima squadra di arma estetica andiamo a uh, uh, offrire quindi uh, delle soluzioni ok eh, non in abito fashion a chi vuole l'analisi del colore a chi vuole il test cromatico a chi vuole capire che stagione a chi vuole i colori amici no ma a coloro che desiderano vogliono risolvere dei problemi o hanno delle esigenze specifiche, hanno dei dolori particolari o hanno dei sogni, dei desideri, vizi e quant'altro legati all'ambito estetico in maniera però efficace, veloce e divertente okay? quindi siamo un'alternativa, tra virgolette, divertente all'estetista o quantomeno un operatore che opera in questo ambito okay? quindi ci siamo spostati perché lì c'è il mercato ci sono i numeri okay? e si può intercettare bene il cliente hm? Il Cropatra System si basa su una tecnologia che si chiama CSS, che è il Care Second Skin, che è una tecnologia dinamica in grado di studiare la seconda pelle, noi abbiamo elaborato come seconda pelle, il concetto è nostro, ed estrapolare soluzioni di arma estetica atte a mettere in luce solo i punti di forza e minimizzare i difetti di ogni singolo individuo, grazie all'impiego virtuoso, dinamico e armonico di abiti, accessori, trucchi ed acconciature. Ok? Quindi eh, abbiamo ideato il Cropatra System che tra le altre cose è compatibile con tutti i sistemi di analisi del colore. Non è un sistema di analisi del colore, è un sistema di studio armeestetico che estrapola delle soluzioni estetiche estremamente efficaci, veloci, divertenti e pratiche, okay? che va a lavorare su quelli che, sono, che noi chiamiamo ingredienti estetici, okay? nuovi ingredienti estetici che sono il colore, le forme, lo stile, la personalità, l'obiettivo, i momenti, eccetera, eccetera, eccetera, del cliente, ok? E lo studia in modo armonico e globale. Per quanto riguarda la parte colorimetrica, abbiamo deciso di utilizzare il 4x4, quindi noi in accademia insegniamo il 4x4, ma se qualcuno ha un altro sistema e vuole utilizzare il CRO4, in accademia facciamo la formazione uguale, perché abbiamo tutte le nomenclature, ok? Va Bene, è chiaro? Quindi abbiamo ideato il Cropodra System proprio per permettere di dare una soluzione integrata, scientifica e soprattutto che dia, che estrapoli dei, delle soluzioni reali che vanno a risolvere dei problemi e a soddisfare delle esigenze reali in ambito estetico, non in ambito fashion. Ok? E quindi abbiamo appunto eh, preso la guida di Ferial, The Evolution of Color, e l'abbiamo abbiamo fatto un lavoro eh, enorme di traduzione, di interpretazione, di eh, allineamento dei concetti, perché ci sono dei concetti che leggendo sui blog, eh, eh, vedendo chi ha letto il libro in inglese o chi magari ha, ha letto de, de, degli articoli su, de, di blog su, su questo sistema, eh, abbiamo visto che c'è una marea di sfondoni. Okay? Tipo se ne vuoi tirare fuori tu qualcuno già da di sfondone. Eh, no, no, esempio... preferisco, preferisco quando arriviamo a fare la domanda. Eh, ok, ok, sì. chi dice una cosa, chi ne dice un'altra, perché, eh, perché non c'è uno studio vero del sistema, non è, non è stato fatto un corso approfondito del sistema, non è stato fatto il lavoro in un determinato modo e quindi si dice di tutto e di più, è una, tutta una serie di stupidaggini legate non solo all alla traduzione, ma anche all'interpretazione di alcuni concetti che in italiano sono totalmente diversi, ok? Ma totalmente diversi, se non contrapposti a quello che eh, tanti consulenti, operatori, appassionati pensano dopo aver letto il libro in inglese o aver attinto informazioni da blog, articoli, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo preso il libro e l'abbiamo... Eh, diciamo allineato ma soprattutto tradotto e anche adattato alla cultura italiana ma soprattutto al linguaggio italiano perché a livello culturale l'italiano ragazzi e ragazze è una lingua estremamente complessa rispetto all'inglese okay? quindi con i termini bisogna fare molta attenzione perché poi si rischia anche a livello tecnico di commettere degli errori Sì, più che altro ecco c'è un problema di lingua eh, per la maggior parte eh delle persone che avranno sicuramente letto il libro, un problema di lingua, un problema di cultura, un problema di eh, anche comprensione, perché ovviamente questo è un testo che è utilissimo, mi hanno detto prima le ragazze, se tu sai già di quello di cui si parla, perché hai già fatto un percorso nel 4x4, altrimenti rischi di adattare queste nuove nozioni che tu stai eh, leggendo e apprendendo da questo libro al tuo sistema al sistema che stai usando in quel momento e questo è un problema perché il lavoro di traduzione del libro non è stato tanto lungo perché eh, andava tradotto ma andava riportato in una lingua che fosse fruibile spiegando dei concetti eh, in italiano, eh, che fossero culturalmente compresi, sono state aggiunte anche diverse immagini, chiaramente autorizzate da, da Ferial, eh, in modo che potessero essere anche molto più eh, intuitive, ecco. Sì. Quindi ecco, è stato un lavoro importante soprattutto per sotto questo aspetto. È il motivo per cui questa edizione nuova della guida scoprirete che è diversa proprio per questo motivo. Mm -hmm. Quindi eh, questa seconda ristampa che in realtà è una seconda edizione, innanzitutto è una guida pratica appunto all'utilizzo di questo sistema, è un formato 20x20 cm, quindi è un formato molto molto importante, è a colori, quindi ha eh, tutte le pagine, per, 380 pagine a colori, quindi è anche bello pesante il peso della cultura del colore in questo caso. Okay. e quindi si presenta diciamo, in, in modo abbastanza eh, prepotente okay, sul mercato, anche rispetto ad altre guide, ci sono delle guide addirittura parlano di colore e sono scritte in bianco e in nero, no, già di lì bisognerebbe farsi qualche domanda. Eh, la traduzione e l'allineamento all'edizione italiana è stata fatta dalla dottoressa Giada Gualdini, ovviamente il lavoro è stato fatto in simbiosi con Filial perché noi dovevamo spiegargli e argomentargli certe modifiche anche a livello di linguaggio, perché in in italiano certi, certi eh, termini vogliono dire qualcosa, in inglese hanno un termine solo e se noi le traduciamo in modo sbagliato viene fuori un disastro, poi dopo lo vedremo. Okay? La direzione del progetto è stata seguita da Nicola Bandoni, quindi dal sottoscritto, il progetto editoriale è stato fatto dal nostro Laboratorio Nuova Bellezza, che è il laboratorio che si occupa di tutto quello che è la progettazione di prodotti, servizi, infoprodotti, che poi viene messo a disposizione anche delle studenti eh, Pioneer e delle partner quando costruiscono i loro brand o riallineano le loro attività. Okay? Ora, rispondiamo a questa domanda. Cos'è l'evoluzione del colore? Cos'è l'evoluzione del colore? È una guida pratica, è una guida, non un libro, è una guida pratica, il cui scopo è guidare appunto il lettore alle regole segrete utilizzate nel terzo millennio da consulenti di immagine e fashion stylist di tutto il mondo per ottenere pura bellezza e armonia attraverso il sapiente utilizzo del colore. Perché? Perché il sistema 4x4 è usato veramente da eh, migliaia di persone, soprattutto di consulenti. Attinge dall'esperienza della sua autrice, che è a Joachim, e del metodo dell'ideato utilizzato da oltre due decadi in tutto il mondo, il The Universal 4x4 Color System 16 Season. Perché? Perché fondamentalmente la guida pratica è un concentrato di nozioni, dove dentro ci sono alcuni segreti, che hanno lo scopo di fornire fondamentalmente delle linee guida per l'utilizzo di questo sistema. E quindi è centrata su questo sistema. Okay? Quindi come vi ho detto già da prima, se... Eh, leggete la guida come hanno fatto in tanti, hanno letto la guida, poi hanno preso dei pezzi e l'hanno applicato ai loro sistemi. Diventa un disastro. Ok? Cioè, cioè è creato può... un altro sistema, non è il 4x4, ma che previsto che vi funzioni. Okay? Cioè, i sistemi, i, i sistemi vengono fatti per funzionare e garantire un risultato. Se si iniziano a prendere dei pezzi, si fa copia e incolla senza alcun motivo, ma senza alcun approccio, quindi sistemi creati nel giro di due mesi, noi per creare il Cleopatra System, è un sistema di allarme estetica, ci abbiamo messo quasi tre anni. Cioè, eh, quindi fate molta attenzione, ok? mi raccomando, perché eh, si parla di colore, ma si parla anche di approccio al cliente. Quindi il cliente si rischia anche magari, a parte di fare figure imbarazzanti, perché poi magari un consulente gli ha detto A, l'altro consulente gli ha detto B, l'altro consulente ancora gli ha detto C, si disorienta e poi alla fine inizia a studiare da solo online e quindi i clienti poi eh, se ne vanno o bisogna abbassare i prezzi perché la conoscenza ormai è alla portata di tutti, ma la conoscenza quella mainstream per, tra virgolette, la massa, ok? Quindi attenzione, ok? Quindi, ora vi faccio una domanda e dovete rispondere, per cortesia, scusate, dico dovete, ok? Cercate di rispondere, Ok? Okay. Cosa significa davvero secondo voi 4x4 e cosa include questo termine? Vediamo un po'. Scrivete. Secondo voi, cosa significa 4x4? Mm? Vediamo un po'. Scrivete. Chi ha già fatto i 20 e sa già questa risposta, eviti per cortesia. Okay? Perché è una cosa molto importante, soprattutto gli studenti, Vabbè, voi lo sapete. Vediamo un po'. Scrivete in chat. Diteci, secondo voi, cosa significa davvero 4x4. <coughs> Perché intorno a questo gira veramente tutto il sistema. E su internet, sui blog, sulle pagine dei consulenti, de, de, delle fashion stylist che dicono di conoscere il 4x4, che poi fanno anche i paragoni con il 4x4. C'è cioè scritto veramente una marea di stupidaggini che tra le altre cose sono da segnalarli con una letterina. Perché almeno l'informazione passa da bene. Comprati il libro, fatti un corso e passa da bene l'informazione. Quindi so che ho sbagliato, ma fanno passare che siano quattro stagioni per quattro sottogruppi. Ok, continuate. Ok, Giulia, grazie mille della tua risposta. Grazie. Continuate, continuate a scrivere. Anche secondo voi che anche cosa differenzia il 4x4 rispetto agli altri? Senza nessun, senza sì. nessun tipo di, di giudizio rispetto a quello che sapete. si raggiunge il sottogruppo per stagione. Ok, grazie mille, Ale. Continuate, eh, continuate. Mm. Perché è qui che ruota tutto, la, è tutto ruota qui e soprattutto è la motivazione principale A, perché noi, noi abbiamo scelto di usare questo sistema B, è perché abbiamo notato che, ahimè, in Italia questa cosa non era ben chiara, non è ben chiara ma la colpa non è dei consulenti la colpa purtroppo è del linguaggio, della cultura il fatto che nessuno l'aveva portato ancora in Italia ci, siamo, ci abbiamo pensato a noi perché reputavamo e che fosse una cosa interessante per chi fa questo lavoro. Anch'io avrei risposto come Giulia se mi fossi basato su quello che si legge in giro. Mm. Può essere le quattro stagioni di finanza, quattro sistemi di analisi, sotto i sottogruppi. Grazie mille, Anna Continuate. Fa riferimento a quattro pilastri della consulenza: colore, forme, stile e personalità. Dana, ok. Grazie mille, Dana. Andiamo avanti, scrivete. Eh. Qui nessuno giudica, siamo qui per questo evento, serve anche per imparare. Quindi, questo poi verrà messo pubblico su, su, sul sito del, del, del, del, del libro, questo video qui. Quindi, qui siamo tranquilli, nessuno giudica, anzi, siamo qui per proprio fornirvi le indicazioni e le nozioni corrette per identificare e classificare al meglio questo sistema. In Genesi si pensa che sia su direzione gastrogenica, ma come hanno già scritto, penso che non si fermi a questa definizione. Grazie mille, Maria Elisabetta. Arriva al libro, eh? a te a Dana. <ride> Il nuovo della bellezza. Eh, continuate. Vediamo un po'. Qualcun'altra, qualcun altro che ha una definizione? Eh, Dai, buttatevi. Mm. Sì, perché poi è un nome che in verità... Diciamo che ti porta no, a, a, a pensare che 4x4 è no, uguale, okay? e quindi eh, si rifà alle categorie, alle stagioni, ai sottogruppi, ai gruppi, eccetera, eccetera. Diciamo che il nome ci porta un po', no? Okay. però non bisogna fermarsi a vedere un nome e, a, e no? a, a, a dare una conclusione. Bisogna andare a fondo. Noi siamo qui per questo: anche per farvi, darvi l'opportunità di andare più a fondo e capirlo meglio e magari anche innamorarvi di questo sistema che è veramente straordinario. Il nome 4x4 è fuorviante. Quattro sono le stagioni? base la dimensione del colore, temperatura, qualità, contrasto e intensità. Sara Michel. Mm -hmm. allora va bene. Dai, hanno scritto diverse cose. Allora. Vai. Eh, benissimo, mm, 4x4 perché appunto lo possiamo leggere così allora. Simone, Simone aspetta, il sistema di non di selezione aromati, rispetto al sistema due suddivide ulteriormente uno del tre livello. Ok, benissimo. Eh, quindi diciamo che fondamentalmente quello che la maggior parte di voi pensa è che ci siano le famose quattro stagioni e all'interno di queste quattro stagioni, oltre a esserci. Diciamo i tre parametri che tutti conosciamo divisi per eh, scurezza, temperatura e intensità. In realtà ne esiste un altro per ogni gruppo. Infatti, abbiamo poi quattro sottogruppi per quattro stagioni. In realtà, scritto così, è 4x4. Eh, ma eh, Feria non dice eh, 4x4, lei parla di 4x4. E eh, qui. Diciamo arriva la prima sottigliezza inglese che è vero che lo possiamo leggere come 4x4 ma in realtà lo possiamo leggere anche come 4 a 4 prima nota culturale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà non è quattro stagioni suddivisi per quattro sottogruppi ma è colore, eh, scusate colore degli occhi, colore dei capelli, colore della pelle e la personalità e la personalità è quella che va a fare da comandante rispetto a quella che è l'intensità, il puro, pure, il tinted che sarebbe, noi l'abbiamo tradotto con il tinto perché è macchiato di bianco, quindi più leggero eh, rispetto al puro che invece è più energico, il toned che sarebbe quello intermedio, quello di mezzo, quello che ammorbidisce, che Tonalizza quella che è la stagione, chiamiamola così, quindi la categoria, e quindi la rende più morbida, eh, più smussata e eh, la fa stare anche un pochino più indietro rispetto alle altre. E poi c'è la shade, che sarebbe invece la scura, quella profonda, quella che esprime anche più forza eh, da un punto di vista proprio di eh, scurezza. Che ha eh, quindi, come vedete, in realtà. Eh, il discorso del 4x4 non è un 4x4 uguale 16, sì sono 16 le stagioni ma non sono 16 perché abbiamo aggiunto alle categorie brillanti il, il, il soft, alla categoria chiara lo scuro e alla categoria scura il chiaro, non è questo, non è l'aggiunta di una sottocategoria ma in realtà è avere è andare 4 a 4, quindi fare un'analisi che comprende le tre peculiarità della riflessione della luce che tutti ci insegnano, la scurezza, che viene, viene chiamata da tante parti valore, che però in italiano non è corretto, eh, la temperatura e quella appunto che è l'intensità o brillantezza o saturazione come volete chiamarla e in più noi dobbiamo osservare quello che è la personalità di ogni individuo. E la personalità di ogni individuo ha, diciamo, una parte che è, eh, diciamo, innata, che viene definita da quello che è un temperamento, quindi un'attitudine di nascita, un'attitudine personale, e da una parte del carattere, che invece è un elemento dinamico, che muta con quello che è il passare del tempo in relazione alle esperienze che si fanno nel corso della vita. Per cui questa personalità, è dinamica, quindi è vero che magari una donna con colori chiari e con lineamenti morbidi e delicati, come posso essere io, dà subito quest'idea di morbidezza e di eh, diciamo principessa e magari dentro di me io sono questa ma in realtà io ho uno spirito magari più brillante, più energico, più primaverile che certamente non mi porta a poter vestire eh, sempre eh, con colori tenui e pacati ma magari sono in alcune situazioni per cui il discorso della personalità è veramente molto molto importante. E questo, ahimè, se voi non fate un percorso prima, non lo potete comprendere dal libro, perché nel libro c'è, ma è semplicemente un po' un uh, abbocco, perché giustamente non è un manuale di studio, ma è un elemento che vi serve eh, per sostenere quello che è uno studio che voi avete già fatto. Quindi abbiamo, diciamo, sottolineato un punto importante, no? Tra l'altro io qui... Mentre voi scrivete cosa ne pensate, rispondo un attimino a, ehm, a Simona Fiori, okay? eh, è una risposta che vale per tutti. Allora fate attenzione ragazzi, perché quando dite sistema di consulenza di armocromia che classifica il cliente in 16 stagioni, state utilizzando okay, un sistema, okay, lo state unendo a un altro, perché l'armocromia la è un sistema registrato da una consulente d'immagine. Okay. Se voi dite che il 4x4 è un sistema di consulenza di armocromia, state dicendo che il 4x4 è il sistema di questa persona che ha registrato il marchio di armocromia. Il 4x4, come anche l'armocromia, come anche i 12 stagioni, come anche i 16 stagioni, come anche altri sistemi, sono sistemi di analisi del colore, non sono sistemi di consulenze di immagine o di armocromia. Sono sistemi di studio cromatico sull'individuo. ok Fate attenzione perché noi sui blog noi abbiamo fatto un censimento, un disastro. Un disastro, cioè mh, mischiati i, i, i, i, i, i sistemi, chiamati col, col solito nome e poi aggancia, agganciati i nomi di altri sistemi. Un disastro. 4x4, il Day Universal, 4x4, Color System, 16 Season chiamato amichevolmente in Italia 4x4 16 stagioni, è un sistema di analisi del colore. Come lo è il 12 stagioni? Come lo è il 16 stagioni? Il 16 stagioni è un altro. E' okay? più, poi c'è il 12 più 4, se ne più tantissime. 4. Okay? L'armocromia è un sistema di analisi del colore. ok? Attenzione, sì. non bisogna confonderli. È Dai. passato da essere una parola utilizzata da tutti, ora a essere comunque sia eh, sinonimo di un sistema in particolare. È ovvio che eh, questo succede sempre nel momento in cui mh, voi parlate eh, di, di un, del sistema di analisi del colore che utilizzate, a prescindere da quale sia. La persona che esce da voi, tanto ormai lo facciamo tutti, va e cerca, lo, lo facciamo anche per le cose mediche, quando andiamo a ritirare le analisi. Di conseguenza escono fuori naturalmente eh, tutte quelle, eh, quelle copie eh, che fanno riferimento a quel sistema chiaro perché vuol dire 4x4, four four, che in realtà si legge così, noi lo leggiamo 4x4, ma è 4x4, 4x4. Esatto, esatto. Sì, io ho riassunto il concetto: uno scurezza due temperatura, tre intensità, quattro personalità che impattano sullo studio e la definizione delle quattro categorie cromatiche sull'individuo, che poi sarebbero mm -hmm. le stagioni, ok? Ho sintetizzato mentre tu parlavi. Bene, allora possiamo andare avanti? Giada? Sì. sì, sì. Ok, benissimo. Ora che abbiamo chiarito un attimino un aspetto molto importante, andiamo avanti. Vediamo un attimino quali sono gli argomenti trattati in questa, in questa, in questa guida. Vediamoli velocemente. Okay? Allora, innanzitutto si parla delle quattro dimensioni del colore e come adattarlo appunto alle diverse necessità. Se già da, vuoi fare un intervento su questa parte... Eh, sì, appunto, eh, ci sono queste quattro dimensioni del colore rispetto, Ferial parla di quattro dimensioni perché c'è questa personalità appunto che no, può in qualche modo adattarsi a... ai colori, nel senso che eh, ci sono appunto persone veramente molto cariche, energiche, che amano anche colori particolari, pur essendo magari delle persone con caratteristiche cromatiche fredde e che amano da morire, per esempio l'arancio, no? ne ho preso uno proprio fra quelli eh, eh, che, che dovrebbero essere pannati, ma per come sono e per come lo portano, in realtà lo portano benissimo. Quindi, questa quarta dimensione del colore, che fondamentalmente sarebbe il tono, quindi il punto di colore, fa parte del sistema appunto di Ferial. Bene. Poi abbiamo cos'è l'analisi del colore e come si è evoluta nella storia. Beh, qui c'è una minima parte appunto di, di storia del test cromatico. Il Vital V vi e lo Sci quindi sì, eh, quelle che sono appunto le, le parti principali da tenere in considerazione lei lo chiama vital V perché il campo visivo è quello del mezzo busto e fondamentalmente quello che maggiormente viene eh, visto è dalla sommità della testa fino diciamo in mezzo al seno per intendersi quindi creano una V che parte dal mezzo al seno, si apre sulle spalle e quindi considera tutta questa parte dove C sta per skin, quindi pelle Hair, quindi eh, capelli e eyes come occhi. Sì, qui anche un altro aspetto importante, quello dei capelli, se puoi fare un attimino un, un, un, diciamo, un appunto Giada, eh, che in tante hanno questa moda di togliere i capelli, no? quindi utilizzano magari determinati strumenti che tappano i capelli no? durante lo studio di, di, di, sì. di colorimetrico. Bene, questa è una cosa che si può fare solamente eh, se eh, i capelli effettivamente hanno eh, colori particolari, blu, verdi, o comunque sia se eh, sono coloro che mh, portano una completa disarmonia sul volto, fermo restando che tantissime donne, per esempio anche fredde, che amano il rosso perché si sentono rosse dentro, vogliono essere rosse e quindi di passare a un castano Cioccolato più scuro perché la regola del comunque dell'analisi del colore le vuole più scure. Naturalmente a loro non gliene frega assolutamente niente. Di conseguenza vogliono rimanere rosse e noi dobbiamo trovargli la soluzione per quel tipo di capelli che loro stanno indossando come individui unici, in buona sostanza. Quindi ah. andare a valutare a coprire i capelli significa. Eh, coprire una parte molto importante di quello che invece è il riscontro cromatico. Eh, perché? Perché effettivamente eh, sì, la pelle come organo, eh, diciamo più esteso sul corpo, è quella che comanda, però è anche vero che è la pelle che crea il contrasto con i capelli, crea contrasto con gli occhi e comunque questi capelli noi li abbiamo, ci dobbiamo uscire e non tutti sono, pre, diciamo, disposti a cambiare tono appunto dei propri capelli. Di conseguenza... Eh, fare una valutazione cromatica senza considerare i capelli è come se io vi dicessi, adesso guardate dalla finestra e ditemi cosa vedete voi iniziate e mi dite, vedo le colline, per esempio, vedo le colline eh, vedo i fiori, vedo gli alberi, eh, vedo il cielo con delle nuvole, bene, adesso coprite il cielo che vi rimane? Vi manca un dato manca un dato a quello che è il vostro paesaggio esattamente quello che succede quando voi coprite quelli che sono i capelli anche questo comunque diciamo è stato più volte spiegato i capelli si coprono quando c'è una necessità reale quindi magari o, a, o diciamo alla fine di una consulenza giusto per avere un riscontro oppure quando appunto hanno colori particolari e ve lo dico di cuore quanto è veramente importante perché lavorando comunque nell'oncologia da dieci anni mi rendo conto di come anche l'aspetto dei capelli e della scelta della parrucca in un momento così delicato della vita talvolta è anche completamente diverso rispetto a quello che loro hanno naturale proprio perché è come se eh, fossero un'altra persona in quel momento quindi, perché andare a suggerirgli dei colori che magari lavorano bene solo sull'incarnato in quel momento senza capelli, quando eh, in quel momento ne stanno, stanno indossando no? un colore di parrucca che può eh, e quindi io devo essere in grado di dargli dei colori che in realtà si miscelano anche con quella nuova immagine. Per cui il capello è un dato molto molto importante non so se sono stata chiara eh, a sufficienza se me lo fate sapere perché questo è un punto un po', un po delicato che è appunto nei corsi di solito viene spiegato bene con immagini eh, anche a dimostrazione e quindi ecco sì, sì. il capello è, è un dato cioè fornisce dei dati e non solo cromatici tra le altre cose, eh, su cui poi effettuare lo studio, che sia uno studio di colorimetria o che sia uno studio di armo estetica, come facciamo noi, che prende in considerazione mh, a livello globale l'individuo, e eh, a prescindere da questo il cappello va incluso croma a meno che, sì. come vi ha detto Giada, non ci siano delle, okay, delle salve eccezioni. anche ecco. perché si è fatto un test cromatico dicendo che si fa uno studio di capelli, sopracciglia, occhi e pelle, e poi togliete i capelli, allora di se fa uno studio della pelle, basta, ecco. Sì. Eh sì, sì, anche perché eh, noi ad esempio paragoniamo sempre ogni persona, ogni individuo, ogni donna, ma anche ogni uomo, a un'opera d'arte, no? L'opera d'arte è un bel ha una, una, una dimensione no? quindi ha uno spessore ha mm. una profondità e quant'altro se noi togliamo la lasciamo bianco eh, praticamente un pezzo di questa opera eh, cioè, non è più un'opera d'arte è qualcosa di incompleto quindi noi invece dobbiamo andare a lavorare sull'opera d'arte quindi dobbiamo appunto eh, vedere dobbiamo eh, studiare l'individuo su, mm. su questi elementi quindi no. skin, mm. no? pelle, mm. capelli e occhi non solo, scusa Nick, mi permetto diciamo, una chicca, perché l'opera d'arte e perché non coprire i capelli? Perché fondamentalmente la donna che arriva da voi, a meno che non arrivi semplicemente perché vuole fare il giochino dell'armocromia, arriva perché ha delle necessità. Necessità che magari lì per lì non vi rivela o non le sa neanche lei, sa semplicemente che c'è questa cosa e vuole fare un tentativo per vedere se sta meglio. Di solito questa è una donna che se arriva per una necessità reale è perché in qualche modo la sua opera d'arte si è impolverata o, nella peggiore delle ipotesi, è stata saccheggiata dal tempo, dagli altri, dalle cose della vita e quindi voi dovete essere degli, dei restauratori che sanno dove andare a prendere i colori per rimettere insieme i pezzi. Ma se andate a togliergli le sue peculiarità, eh, mettendoci un castano piuttosto che un dorato, perché in quel momento va di moda o perché in quel momento la regola vuole così, senza riflettere no? su chi è questa persona, su quello che desidera, sui suoi sogni, desideri, bisogni, quello che vuole dire di sé, diventa, diciamo... Come diceva Nicola, è un lavoro incompleto, cioè non state restaurando questa meravigliosa opera, ma semplicemente la state cambiando, la state eh, modificando a seconda di quello che la regola vuole. Però non siamo, non siamo a scuola e di conseguenza andare a lavorare sulle persone trattandole in questo modo significa anche comprendere nel profondo quello che è il loro desiderio e quindi quelle sono le loro necessità, quindi l'etichettamento eh, diventa una forzatura in questo senso. Eh, sì, sì, infatti noi siamo contro l'omologazione, assolutamente. Bene, poi l'autoanalisi cromatica, quindi il concetto di chiaro, scuro, caldo, freddo, qui c'è poco da dire, credo, no? nel senso che eh, chiaro, scuro, caldo, freddo. Okay. Quindi come fare un'autovalutazione cromatica. La personalità, il colore e le stagioni cromatiche. Quindi nel libro troverete fondamentalmente eh, eh, degli accenni alla personalità e, e ovviamente tutto quello che riguarda il colore e le stagioni cromatiche. Okay? Quindi sono proprio tutte del, una per una spiegata. E Infatti troverete anche tutto quello che riguarda le categorie no? principali, l'estate, l'inverno, primavera, l'autunno, addirittura le relative palette di riferimento ci sono nel libro, mm -hmm. okay? nella guida. Okay? E questo per darvi anche ovviamente la eh, possibilità di capire meglio no? quello che è l'impatto cromatico su ogni, su ogni tipologia, no? su, su ogni categoria cromatica e come può impattare sulla persona, infatti poi eh, c'è una sezione dedicata alle potenzialità delle stagioni cromatiche e colori migliori da indossare, quindi vengono fornite anche delle, delle linee guida, no? ci sono alcuni colori che si possono indossare, ovviamente da una rosa sì. di, di colori. Okay. Tra l'altro, diciamo, ci sono dei punti, eh, quando c'è la descrizione di ogni categoria cromatica e sottogruppo, eh, ci sono dei punti in cui si dice, se vuoi cambiare colore degli occhi, per esempio con le lenti, se vuoi cambiare colori dei capelli, non ti dice, devi fare così, ma ti dice, se tu... Donna estiva, va bene, donna categoria estate, eh, vuoi cambiare i tuoi capelli e farli più scuri? Allora probabilmente ruberai dei colori alla palette inverno, tanto per farvi un esempio, ok? Quindi in realtà non è che ci si trasforma da una stagione a un'altra, si va a cambiare quelle che appunto sono i sottogruppi, perché a livello di comunicazione visiva si cambia l'impatto cromatico e quindi quello che noi diciamo ai nostri, eh, ai nostri interlocutori, tra cui noi stessi davanti allo specchio. Ehm, quindi anche questo diciamo, è una cosa interessante che, che si può tenere in considerazione. Ecco, per cui vedete che... Se cambio colore dei capelli e cambio comunque sia parte della mia palette. Beh. E poi ci sono uh, otto insider secrets per iniziare a usare il colore a regola d'arte nella quotidianità. Ci cioè sono sì. delle sorte di consigli pratici, ok, o best quindi, pratiche, ok, quindi da sì. mettere subito in pratica nella vita quotidiana. Sì, sono i segreti no, degli insider, cioè quelli che lavorano comunque all'interno di questo ambito. E quindi riguardano naturalmente quelli che sono i colori e come poterli usare nella quotidianità, banalmente nel guardaroba, a regola d'arte. Esatto. E... E quindi questi sono gli argomenti, li abbiamo riassunti, eh? in realtà ci sono tre pagine di indice, anche perché insomma 384 pagine, eh, mm -hmm. insomma un po' di roba ci sta dentro. Okay. Cristian dice, finalmente un sistema che si può personalizzare in base a ciò che si vuole esprimere, non solo in base alla propria stagione di appartenenza. Sì. Bravissimo, hai centrato. Bravo. Sì, allora eh, la, il 4x4 comunque sia la palette di quel momento te la dà. Eh, noi poi in Atomic Colors abbiamo spiegato che, eh, proprio per, eh, perché c'è questo momento che la persona vive, c'è questa personalità che può essere un pochino più in down rispetto a un momento che sta vivendo, personale oppure più forte rispetto a un altro momento della vita che sta vivendo o banalmente mh, la differenza fra la vita privata e quella business è possibile anche scegliere palette della stessa categoria cromatica all'interno della quale tu scegli dei colori per il tuo tempo libero e dei colori invece per il business oppure addirittura scegliere nella stessa palette cromatica dei colori che noi chiamiamo canalizzatori e questo fa parte però del Cleopatra eh, che ti aiutano ad andare incontro a quello che è l'obiettivo che tu hai nel momento della vita che stai vivendo per cui scegliere colori più scuri all'interno della tua categoria cromatica per l'ambito business e quelli invece un pochino più leggeri se ti va eh, nell'ambito invece eh, eh, privato. Ecco. privato. Sì, sì, sì. sì, tra le altre cose poi è ovvio che noi nella nostra scuola in Accademia nuova poi insegniamo a, eh, a fare in modo di eh, erogare okay, soluzioni e continuamente, quindi eh, ci sono delle clienti eh, che eh, ampiamente gli vengono fornite un, quasi una palette ogni, ogni tre mesi, okay? quindi infatti il Cleopatra System permette questo, quindi permette di usare il colore il, con gli altri ingredienti estetici e fornire eh, soluzioni cicliche e costanti ogni tre mesi, questo permette poi una, una, una, una gestione del cliente e anche ovviamente la creazione di un business molto più prospero rispetto a, ad altri business okay. rispetto a quello che hai detto Nick non è che la cliente è stata decretata una stagione eh, scura e fredda mh, improvvisamente mi diventa chiara e calda dopo tre mesi non è questo è ovvio che le caratteristiche cromatiche eh, rimangano quelle Cambia proprio il modo talvolta a seconda delle consapevolezze che acquisisce di come lei si vuole esprimere e di conseguenza potrebbe cambiare anche il modo di abbinare colori, di scegliere un rossetto, di abbinare un rosso o un blu. Quindi ecco ehm, la consulenza continuativa che si affaccia poi anche ai vari momenti stagionali, eh, quindi i trend del momento sono, sono fondamentali, se vengano una volta e per, per sempre finita ecco, se, poi esatto. finisce lì, se si finisce lì la consulenza, cioè non c'è neanche ciclicità, è difficile lavorare e creare prosperità con attività. Sì, e no. poi andate contro natura in realtà, perché è tutto ciò che non musa, non cambia, non si evolve, è destinato a morire come i dinosauri, quindi cioè, <ride> ecco, esatto. è fondamentale. Sì, sì, sì, esatto. Bene, andiamo avanti. Inoltre... La guida all'evoluzione del colore ha la funzione di fornire una serie di preziose nozioni e spunti interessanti per permettere al lettore di avere una panoramica precisa sul sistema di analisi del colore più completo e copiato al mondo. Copiato perché noi vediamo che tanti sistemi, soprattutto in, in Italia, sono proprio copiati. Cioè hanno co comprato il libro in inglese, poi hanno, in parte hanno fatto un, un disastro e poi hanno copiato il sistema, solo che hanno omesso delle cose... Eh, che sono quelle più importanti e quindi eh, se, no, ha perso, no? non è, prima era un, un vino pregiato, è diventato un vino da tavola di quelli che compri al supermercato. Okay. I preziosi contenuti inclusi nella guida dell'evoluzione del colore permettono al lettore, di scoprire effettivamente cosa differenzia The Universal 4x4 Color System 16 Season dagli altri sistemi di analisi del colore utilizzati in Italia e nel mondo e perché può diventare l'alleato perfetto nella gestione degli aspetti colorimetrici di ogni persona e di ogni cliente che vuole raggiungere risultati estetici fuori dal comune Ok? quindi eh, la guida fondamentalmente vi serve a, a questo okay? quindi a questa funzione ok Andando avanti, diciamo anche cos'è, cosa non è okay? eh, l'evoluzione del colore. Cioè, che, che, no, cosa non è questa guida, ok? Allora, l'evoluzione del colore è una guida che fornisce nozioni per lavorare con il The Universal 4x4 Color System 16 Seasons, ok? Eh, ma non equivale a un corso per imparare professionalmente il suddetto sistema. Questa è una cosa che deve essere chiara. Cioè, serve per iniziare a lavorare su di voi ok, specie se non avete fatto corsi, la prima volta che vi approcciate, oppure avete una, diciamo, una panoramica, avete una un, delle nozioni base, ok, eh, su di voi, ok, per iniziare da voi, sulla vostra persona, ok, ma non equivale a un corso per imparare professionalmente il sistema, cioè non è che leggete la guida e poi dopo, ah, oh, faccio, il, faccio il test cromatico 4x4, no, ok? Quindi non è questo la guida, okay? Lì per, per quello ci sono i corsi. Okay? Per lavorare, infatti, con il The Universal 4x4 Color System 16 Seasons esistono specifici corsi in italiani che forniscono la certificazione, nonché l'abilitazione professionale al 4x4, oltre alla possibilità di esporre il marchio 4x4 nel proprio studio e su tutti i materiali di marketing. Noi in accadema siamo qui apposta proprio per erogare no, i corsi, quindi abbiamo il 4x4, l'abbiamo scelto e siamo esclusivisti per l'Italia. Quindi se qualcuno di voi vuole fare un corso completo, gli unici che, a cui potete rivolgervi e soprattutto dovete assolutamente rivolgervi per avere la garanzia che tutto sia perfetto e funzioni, okay, siamo noi. Certo, se volete corsetti da 400-500 euro, è ovvio che, eh, cioè, anche perché i nostri corsi, soprattutto nella parte 4x4, e durano sei mesi, c'è anche la parte pratica, e quindi ci sono anche tutta la parte di, che va testata sul campo okay? perché chi esce con noi deve saperlo utilizzare bene e non in modo superficiale come fanno in, in troppi. Okay? Leggere la guida e l'evoluzione del colore quindi non dà diritto a esporre il marchio 4x4, non dà diritto a lavorarci. Oltre al fatto che sarebbe scorretto affermare di utilizzare o conoscere il 4x4 solo quando letto la guida ho qualche articolo in quella sui vari canali web, ho fatto un corso con formatori non certificati, che noi chiamiamo formatori fake. Quindi, eh, ripeto, la guida serve per iniziare a lavorare su voi stessi, quindi su a livello personale, per acquisire le nozioni, ok, e iniziare a capire un po' come, come muoversi. Ovvio che la guida poi lascia scoperte una serie di... Di, di, di dilemmi e di problematiche, no, ecco perché noi abbiamo fatto uscire una versione, un'edizione molto speciale che adesso andremo a vedere. Quindi eh, se, se, se si dovesse no, cercare no, una motivazione per cui, eh, per cui no, eh, che risponde alla domanda perché devo comprare la guida, perché devo iniziare ad utilizzare questo, questo sistema, perché la guida ovviamente è incentrata sul 4x4, e quindi eh, la risposta è per iniziare a comprendere che c'è di più oltre l'aspetto legato al colore, alle stagioni e alle caratteristiche cromatiche di ogni individuo. C'è di più ragazze e ragazzi, ragazzi. c'è molto di più oltre il colore, ok? È quello che ci, eh, ci fa, eh, fa portare le nostre attività eh, su un livello più maturo e più consapevole anche dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista di prosperità, ok? Bisogna andare oltre il colore, ok? Quindi la guida ci fa comprendere questo. Per iniziare a lavorare sul cliente, ma soprattutto prima di tutto su noi stessi, quindi su voi stessi, con una consapevolezza rinnovata e una maturità tale da gestire gli aspetti colorimetrici, non come aspetti meramente tecnici, ma come elementi dinamici e vivi, no? la dinamicità di cui vi parlavo già da prima, in grado di generare virtuosismo nella vita di ogni cliente e nella vita di ognuno di noi. Quindi soprattutto partendo proprio da voi stessi nella vita della no? vostra vita, ok? Ma soprattutto per dire stop a chi crede che 4x4 equivalga a 16 stagioni, o tutte quelle cose che fino ad oggi voi eh, no, avevate arrivate eh, avevate, avevate pensato, stasera abbiamo, vi, abbiamo dato, vi abbiamo detto perché si chiama così e qual è la differenza con, le altre, no? con gli altri sistemi, perché moltiplicare 4x4 ed estrapolare 16 categorie cromatiche altro non è che un modo errato di etichettare un sistema senza la reale conoscenza e l'effettiva pratica sul campo, che dovrebbe essere fatta per almeno 6 mesi, dopo aver completato il corso ufficiale. Infatti i nostri corsi, che sono online ok quindi noi facciamo tutto online noi ci troviamo solo una volta all'anno per gli studenti eh, ok, eh, che fanno percorsi sia 4x4 che percorsi platinum e pioneer ci troviamo una volta all'anno facciamo il campus quest'anno l'abbiamo fatto a settembre lì facciamo pratica sulle modelle ok vi diamo dei compiti vi diamo noi dei riferimenti e voi dovete fondamentalmente chi, fa, chi, chi vuole imparare il 4x4 e fa questi compiti, e porta casi studio, e vengono valutati fino a che, ovviamente, si trova la quadratura del cerchio. Fondamentalmente, che solitamente in sei mesi si riesce, ok. E ovviamente anche un altro costo, ok. Quindi il corso online. Eh, la parte pratica viene fatta attraverso l'erogazione di compiti, di creazione di casi studio e quant'altro e poi c'è un campus che dura dai 4 ai 5 giorni una volta l'anno a settembre e lì ci si incontra tutti e si fa pratica proprio sulle modelle. Ok? Quindi eh, queste sono diciamo, eh, le motivazioni per cui eh, iniziare no, a, a, fare, a, a tuffarsi nel mondo del 4x4 e quindi iniziare dalla guida. Ma eh, qual è il segreto principale no, de, della guida, ma soprattutto del 4x4? Vediamo un po'. Secondo voi, il segreto principale che ogni lettore può capire dalla guida riguarda l'elemento che caratterizza il sistema di analisi del colore più completo al mondo. Insomma, ci sarà un motivo per cui è più completo. No, Vediamo un po'. Secondo voi, qual è l'elemento che in un certo senso caratterizz caratterizza il sistema 4x4 o il sistema 4x4? E plasma tutta tutta la tutti i contenuti della guida vediamo un po' secondo voi qual è eh, allora, questo qu qual è questo elemento cioè il segreto che caratterizza davvero il sistema di filario che in pochi riescono veramente a capire perché in verità dentro la guida non è che ci ha spiegato un segreto ok non è che sia rivelato è molto no eh, velato ok Motivo per cui noi abbiamo deciso di fare una guida e fare un'edizione molto speciale, perché sì, belli, segreti, ok, però poi bisogna che le persone capiscano e soprattutto lavorino bene partendo da se stesse, ok? Perché poi dopo si dà di interpretazioni. Quindi è la personalità, ok? Quindi se già da, vuoi fare appunto dire no, uh, qualcosa in merito... Eh... Sì, eh, sicuramente appunto quando osserviamo una persona non ci dobbiamo limitare come dicevo prima soltanto allo studio dei colori ma anche da quello che la sua immagine già veicola eh, perché comunque ci sono nella nostra cultura e quindi nella nostra mente dei modelli eh, sia di forme che di colori a cui noi comunque ci agganciamo, agganciamo delle idee questo viene utilizzato tantissimo, per esempio, in ambito della Disney, eh, ma, so ma non solo, anche nei film, per esempio, eh, nei casting, nelle pubblicità, nel marketing. Quindi ecco, mh, nel momento in cui osserviamo una persona, non, ci, non, non possiamo semplicemente osservarla da un punto di vista cromatico perché inevitabilmente eh, dobbiamo guardarla e quindi vediamo anche le forme del viso, le forme del corpo, i dettagli, come si muove, come parla, quello che ci dice, ehm, quello che fondamentalmente caratterizza maggiormente il suo stile, ci racconta, come dicevo, dei suoi sogni, per cui la persona diventa comunque sia un contenitore di tante diciamo esperienze sia superficiali che interiori, anzi, quelle che sono interiori molto spesso vengano eh, diciamo arrivano poi in superficie, per cui la personalità è veramente un dato fondamentale che non dovete mai mai mai eh, diciamo abbandonare eh, o comunque sarà lasciare, ecco, non abbandonare. Questo perché molto spesso mh, ci viene da dire mi piaci di più così secondo me sta meglio con questo quindi è facile mettere sempre del nostro né sulla persona nella persona con cui stiamo lavorando e va bene perché se ha scelto noi vuol dire che c'è un legame che c'è un feeling che c'è eh, qualcosa che ci lega ma è lei per cui è importante sì applicare le regole ma avere anche una lettura di quella appunto che è questa persona, quindi a un livello un pochettino superiore. Sì, non è un caso infatti che noi in accademia, e questo lo facciamo solo noi, okay, abbiamo elaborato proprio quella che è la piramide della personalità con tutte sì. le, le ovviamente, le declinazioni, tutta la, la struttura per poter lavorare bene con il cliente e eh, andare a toccare determinate leve o addirittura non toccare altre leve eh, per fare un lavoro fatto bene proprio gestendo la parte legata alle personalità che poi è collegata ai momenti, agli obiettivi, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, sì. noi in Accademia abbiamo veramente tantissimi corsi, tutti molto specifici su questa cosa qui. Che eh, ovviamente non fa, cioè è, è legato al 4x4 ma non è del 4x4. Sì, esatto, è... esatto. Abbiamo è... una, esatto, sì. Abbiamo una, un sistema di, di, di studio che è basato su una piramide chiamata piramide della personalità, divisa particolari tipi di, di, di gradoni con degli schemi, con tutte de, delle matrici decisionali che aiutano poi attraverso una specifica intervista a capire chi abbiamo davanti o quantomeno avere una linea guida che, che è in grado poi di fornirci le indicazioni per andarle a fornire soluzioni Estetiche o quantomeno anche in questo caso anche colorimetriche eh, al, alla, al cliente o alla cliente. ok? Quindi, per ovviamente farla sentire più bella, più giovane, farla sentire più sicura, più determinata, farla uscire da, da un, uno, una, una situazione di un certo tipo, eh, farla sentire più seducente, più attraente, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, e andiamo avanti perché. Eh, Quali differenze ci sono rispetto alla prima, alla prima stampa? Okay. In verità ecco perché noi abbiamo fatto la seconda edizione. Per far fronte alle richieste di consulenti e operatori, per offrire la possibilità di entrare di petto nel mondo del, del Universal 4x4 Color System 16 Seasons, conoscerne la vera essenza e il segreto che lo contraddistingue, ma senza commettere errori da dilettanti. E prima di affrontare l'eventuale corso di formazione, la seconda ristampa della guida dell'evoluzione del colore è fornita in dotazione con video corso l'evoluzione del colore. Ok? Sono tre ore di videocorso in cui Firia Joachim in persona fornisce nozioni di funzionamento su The Universal 4x4 Color System 16 Seasons. Per arricchire le nozioni preziose già presenti nella guida con casi studio, il tutto doppiato in italiano. Questa è una cosa che abbiamo solo noi, okay? quindi voi vi beccate tre ore di videocorso okay? che vi aiuta a... Eh, Capire ancora di più quelli che sono le nozioni all'interno della guida, okay? fatta da Firial in persona, in esclusiva per noi italiani con ovviamente grazie a eh, Accademia Nuova Bellezza. Due videocorso, il quarto elemento, Ok, quindi un altro videocorso. Oltre due ore di videocorso in cui la dottoressa Ceda Baldini in qualità di master certificato e trainer, tra le altre cose sotto master c'è anche il trainer, fondatrice di Accademia Nuova Bellezza, quindi Accademia esclusivista 4x4 per il mercato Italia, per insegnare il sistema agli operatori, fornisce preziosi nozioni sul quarto elemento che caratterizza il The Universal 4 x 4 Color System Six in Season, e cioè la personalità. Ok? Quindi eh, questo corso vi aiuta effettivamente a capire bene cosa significa il concetto di personalità e iniziare a, in un certo senso, eh, eh, identificarla. Okay? Poi un corso live online. Okay? che è il 4x4 Color Day. Questo è molto importante perché queste sono oltre due ore di evento live con la dottoressa Giada Valdini e il sottoscritto Nicola Bandoni di Accademia Nuove Bellezza, in cui vengono fornite nozioni su come effettivamente impattano i colori in trend su ognuno di noi e sulla clientela nel momento in cui si utilizza il The Universal 4x4 Color System 16 Seasons. L'evento si terrà il giorno, segnatevi questa data per chi compra la guida, 15 dicembre, ore 20 e 30. È un evento dedicato all'integrazione proprio dei colori in trend del, dell'inverno per chi eh, inizia ad utilizzare questo sistema su per, personalmente, non sui clienti, okay? Per farlo sui clienti cioè bisogna fare il corso, ok? Però in questo modo almeno lo iniziate, a, iniziate a lavorare su di voi, ok? Quindi, come vedete guida più il corso evoluzione del colore più il corso il video corso eh, il quarto elemento più l'evento live quindi è un corso online live 4x4 color day ok cosa sono questo è un vero e proprio percorso base sull'apprendimento e utilizzo personale al dell'universal 4x4 color system 16 seasons cioè significa che vi serve a voi per iniziare ma soprattutto per utilizzarlo su voi su di voi, ok? E eh, a differenza di comprare solo la guida e si, le, si restano tanti dilemmi okay, aperti, in questo, in questo modo voi siete praticamente pronti per utilizzarlo in modo corretto e regola d'arte su di voi. Okay? Poi, se vi piace, volete fare un passo successivo iniziare a lavorare a lavorare anche sui clienti, allora potete fare il corso noi il 4x4 in un percorso di sei mesi ok tutto questo fondamentalmente che ha un valore inestimabile considerate che la guida l'anno scorso è stata venduta a 77 euro okay? anche perché è una guida di quasi 400 pagine a colori con tutte le nozioni che ci sono abbiamo fatto molto di più perché voi la otterrete solo a 99 euro tutto il percorso che okay? guida più il corso di evoluzione del colore più il video corso quarto elemento più l'evento live online color day ok? Tutto 99 euro. Ma non è tutto perché? Perché se acquistate entro le ore 22 di domenica 16 ottobre, cioè assegnatevi questa data, oltre a tutte queste cosine qui, ok? Che prendete praticamente eh, sfacciato questo prezzo, eh, prendete anche in più il, libro, il nuovo libro, i nuovi alchimisti della bellezza del terzo millennio, nuovo scritto dal sottoscritto, dove vengono forniti tutti i segreti per trasformare la professione del consulente di immagine, personal shopper, dello st fashion stylist e professioni affini in un, un operatore in grado di creare prosperità in modo ciclico, quasi come fanno un estetista o un operatore del beauty. Okay? Grazie all'esperienza ovviamente che eh, che, che è stata acquisita negli anni con il lavoro fatto insieme a Giada, che sono sempre stato dietro le quinte, ho creato brand, prodotti, servizi, strategie, eccetera, eccetera, eccetera. Non solo, avrete anche i report segreto di mercato. Questa è una cosa che non vi dà nessuno e che ha un valore inestimabile. In questo report segreto di mercato, che eh, prende in considerazione i dati di mercato da maggio 2021 a maggio 2022, Troverete tantissimi eh, spunti utili per eh, evolvere la vostra professione. Ci sono tutti. Chi c'è in primo posto? Eh, come mai eh, certe cose funzionano e certe cose no? Eh, come mai eh, il test cromatico, l'armocromia, 4x4, eccetera, eccetera, il consulente di immagine funziona in un, in un modo anziché in un altro? Ok, che va letto insieme ovviamente al libro I Nuovi Alchimisti della Bellezza. Questo è un report molto prezioso, che ha un valore inestimabile. Noi facciamo report di mercato ogni anno perché dobbiamo aggiornare i dati, okay? anche con l'esperienza che, che ci rimanda indietro quando lavoriamo con i clienti finali. Noi Vi ricordiamo che abbiamo una community di qualche milione di donne, in più abbiamo tantissimi clienti privati. In questi anni abbiamo fatto oltre 4.000 clienti con Giana, ok? Più un mese di mentoring settimanali, cioè ogni giovedì sera, alle ore, dalle ore 8 e mezzo alle ore 10 e mezzo, voi potete fare un mentoring, che significa significa che magari avete studiato tutto, che iniziate ad applicare su di voi il sistema, avete la possibilità di entrare nei mentoring e fare domande a noi, sono micro consulenze, ok? Per avere la certificazione, ripeto, dovete fare il corso 4x4, per lavorare sugli altri, ok? Perché per lavorare sugli altri c'è bisogno di un percorso diverso, per lavorare su voi stessi, iniziate da qui. Quindi è inutile che voi facciate subito la certificazione 4x4. Partite da questo, iniziate a lavorare su di voi, perché tanto è un, è un iter obbligato, ok? Perché si fa prima questo, anche se fate il corso 4x4 completo. Si parte sempre da qui, ok? Da l'applicazione su, su noi stessi, ok? Su voi stessi, ok? Ok? Ricordate che però dopo le ore 22 di domenica ok, i bonus, i nuovi alchimisti della bellezza, più report segreto, più il mentoring, non ci sono più, ok? Frettatevi, mi raccomando, e ricordatevi che eh, i tre eh, omaggi, eh, report segreto, i nuovi alchimisti della bellezza, i mentoring, un mese di mentoring, sono validi, cioè ci sono solo se acquistate entro domenica alle ore 22, ok? Quindi su www.levoluzione.it trovate tutto, c'è il pulsantino d'acquisto, potete fare tutto da lì, poi verrete contattati e vi daremo delle indicazioni sui corsi, su tutto, sui mentoring e quant'altro. Ok? Quindi, eh, ragazze e ragazzi, vi ringraziamo, grazie per l'attenzione.